Eccoci qua, benvenuti, sorridente perché stavamo scherzando nel backstage e però benvenuti nel nostro dojo, sono Sensei Maurizio Poli, eccoci qua, ma partiamo con la frase sempre di accoglienza dei nostri telespettatori che siamo sul canale digitale 231 di Well TV, su Sky 810 e in streaming www.welltv.eu, sulla pagina Facebook della Bushido Palestre e sulla pagina di Well TV di Facebook, sempre in diretta. Ma partiamo subito con una frase che mi sta molto a cuore, l'ho sentita stamattina e mi ha un po' scosso, ma noi non siamo così, e la frase è questa. Non tradire quello che sei con quello che fai. E noi non tradiamo mai. Siamo qua. Buonasera, benvenuti. E non sono solo. Buonasera. Buonasera. Opla, opla caramba. Siamo soli. Siamo soli. Manca, mi manca... Manca qualcuno. Manca. Sono riuscita a far fuori lui. Il prossimo... Sarai sarà tua. il prossimo che verrà fatto fuori dalla trasmissione? Boh. Non lo so chi, chi sarà. Lo il sarà. Chi, lo chi, sa. chi lo sa? Chi, chi lo sa. sa? Ma maestra, il compito è molto gravoso. Ah, la tua. Assolutamente, mi so, ho provato ripetutamente davanti allo specchio. Meno male, toccate. Tocca Diamo il titolo di questa trasmissione. Diamo il titolo. Come la, la luna, luna nel, nel pozzo, pozzo l'occhio la vede, ma la mano non la afferra. Non afferra. Quando ci rivedrà il nostro soccer, che? Dirà che bravi! Ehi. A casa tutti e due. <ride> A casa, licenzio. Benvenuti. E io, ma non siamo soli stasera. Davvero, Davvero maestra? Eh, già. Che, chi, chi, vuoi, chi vuoi presentare? Dicci, dicci, maestra. Abbiamo, abbiamo una persona speciale, perché in primis è un artista marziale. Quindi... Davvero? Sì. Wow. Oh. Una donna. È un ah, programma di arti marziali questo? Ma sì, direi accidenti, di sì. Accidenti. Non praticanti, è non un pr programma di arti marziali che solo non Che non praticano da un anno? Ah, ormai sì, abbiamo chiuso l'ultima di febbraio, quindi. Pensa che ieri hanno Ci chiuso, siamo. alle 17 hanno detto non, niente impianti da sci, non no, andate a davvero. sciare, un disastro. Non parliamo. Non parliamo, no, ne, no. Ne, chiuso no. a parentesi. Esatto. Quindi abbiamo la mm, dottoressa Ciao. Loredana Borgogno, vediamo se riusciamo a salutarla. Eccoci qua in diretta, eccola qua. Ciao Loredana, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera a voi. Come stai, tutto bene? Tutto bene, grazie, bene, grazie. Sì. Com'è com Torino, è fredda come Brescia? Torino è molto fredda, non so come Brescia ma Torino fredda. è fredda In qui, Quindi trasmette da Torino? Sì, da Torino Bello, bello, bello, bello. Sì, sì. Benvenuta, benvenuta nel nostro dojo Beh, Eccola qua, quindi commentate come maestra, quindi quarto dan di judo Non solo, poi leggo e per non sbagliare, Atleta Azzurro ad onore E poi non solo perché lei è una psicologa dello sport, specializzata in psicologia dello sport. Eccoci qua, un paziente già qua, eccoci qua, c'è molto da lavorare, c'è molto da lavorare, ma in questo film rugi che ci lega, maestra, perché invitiamo l'avvocato dello sport, sì. la psicologa, la presidente delle pari opportunità, tutte donne invitiamo, Io non so come mai, ma è in vero? questo programma la maggioranza è le quote rosa, non eh, c'è neanche da dire. Tra ce ne <ride> Bisogna istituire le quote, com'è che vi chiamiamole sono in, sono in minoranza, però devo ringraziare sicuramente anche il riferimento qua di Brescia che, mi ha, che ci ha permesso il contatto con la, con la dottoressa, che è ancora il centro Bresciano Down tramite i suoi operatori che ci hanno indicato questa, questa opportunità di, e questa gioia di averla qua con noi perché per noi è molto importante i tuoi racconti e il tuo punto di vista maestra e dottoressa perché c'è questa... Tuo sguardo su quello che sta succedendo... Eh sì, direi che è importante, però io partirei con la presentazione, che ne dici? Ma maestra? Un bel video e così si presenta da sola. Per essere migliori di ieri è necessario aprirsi a nuove conoscenze. Se il tuo corpo accetta la fatica, la tua mente rispetta il tuo sogno. Vai incontro ai tuoi sogni e loro si tradurranno in realtà. Il tuo obiettivo è un gioco, il tuo pensarlo è una sfida, il tuo inseguirlo è un'avventura, il tuo raggiungerlo è una promessa. È proprio eh. un video motivazionale questo qui? Eh oh? sì, bene, bello! Che messaggio volevi dare con questo video? Allora il messaggio era anche un po' l'esposizione dei ruoli che, che assumo no? nella, nella vita, quindi fa un po' un passaggio in tutti quelli che sono i campi dove io poi lavoro, però c'è anche il campo della persona, quindi della figlia, quindi c'è il settore sportivo perché ho anche l'incarico, ho acquisito anche la qualifica di personal trainer, quindi c'è stato un momento in cui facevo anche personal trainer. C'è la parte dello studio, quindi dove io lavoro professionalmente, c'è la formazione, però c'è anche la donna, quindi la donna come figlia. E poi l'incoraggiamento a tutti quelli che inseguono un sogno nello sport ma nella vita di correre dietro al proprio sogno perché si può realizzare, insomma, si può realizzare. Bene, bello bello il video, molto interessante. Video. Adesso chiediamo anche alla regia di, di far passare il WhatsApp, il numero di WhatsApp, così se qualcuno vuole mandare qualche messaggio, Intanto lo, lo leggiamo in diretta. Questo numero che è 347-657-4564. Potete fare domande direttamente alla, alla dottoressa Loredana, alla nostra maestra, ma a me no, perché mi hanno detto dietro di quinte: Se inutile, questa sera vai a casa, <ride> mi hanno detto. Sei di troppo. <ride> sì, possono anche invitarmi a cena, che non c'è il mio boss, quindi magari… Davvero? Eh, esatto magari qui capita sono... Invece... Eh, Ma, ma sono chiuse. Sono chiusi Sono chiusi i ristoranti, vabbè. Ah, il pranzo no. anche ovviamente. a Torino, anche lì a Torino, extra eh. Italia, siete chiusi quei con i ristoranti? Sì, oh, sì, direi buone. che sia uguale per tutti. È <ride> una battuta, è una bruttissima battuta. <ride> Facciamo qualche domanda interessante molto, alla nostra Loredana. Volevamo sapere quando ti sei avvicinata al judo e come poi hai raggiunto la professione di psicologa dello sport. Allora, il judo è stata un po', diciamo così, una casualità, nel senso che ero molto piccola, avevo sette anni, e mia madre faceva yoga in un centro molto modesto, era un centro comunale, e nell'attesa che lei finisse la lezione, io sono scesa diciamo ai piani bassi di questo edificio e ho visto c'era un corso di judo di bambini ed è stato amore a prima vista. cioè Io a mia madre ho detto voglio fare quello, e quello ho fatto fino al 2017. Ah, però aspetta, Quindi, una vita! Sì, sì, sì, ho dedicato una vita. Ah, è stato un lavoro perché c'è stato un momento che era pro professione, non semplice da svolgere perché ovviamente erano altri tempi, c'erano altre regole, altre richieste anche dallo sport stesso, meno occasioni rispetto adesso per un atleta, però è stato amore a prima vista e l'ho portato fino alla fine, fin quando ho potuto... Fatto. So che hai gareggiato anche fino a 54 anni? Sì, eh, allora ho gareggiato fino alla fine dell'età, diciamo così, in categoria che sono i 35 anni. Poi ho fatto un breve, una breve pausa di due anni, poi ho insegnato e poi mi sono riavvicinata all'agonismo per completare poi il mio... Eh, il mio tour il mio percorso di judo nel 2017 diciamo che l'attività master è stato un po' eh, ecco andare a prendere quel sogno che qualcuno mi aveva tolto da giovane ah eccoci <ride> quindi non ho mollato ecco perché dico di inseguire i sogni perché prima o poi se uno ci crede veramente in un modo o nell'altro qualcosa succede quindi la, la tua esperienza come donna atleta nel mondo dello sport ha avuto qualche... Diciamo. Sì, insomma è stato un percorso molto particolare, ecco lo definirei particolare, poi dopo le, le rispo, anzi, ti rispondo anche a come ho fatto, come sono arrivata alla psicologia dello sport. Allora per quanto riguarda il percorso di donna e atleta, allora, teniamo conto che quando io ho iniziato avevo sette anni e quindi eh, c'erano pochissime bambine che facevano judo ad allora. E quindi crescevo già, eh, soprattutto circondata da maschietti. In più io sono nata tra due maschi, cioè dopo due maschi, perché poi ho una sorella è arrivata molto più avanti. Quindi eh, sempre immersa tra maschietti giocavo a calcio suonavo il pianoforte quindi avevo la mia femminilità che veniva espressa nel pianoforte e, e quindi mi sono trovata in questo ambiente ed è stato un po' particolare perché già da piccola eh, venivo un po' così additata a una parola grande però oggi probabilmente si potrebbe anche usare il nome un po' bullo, no? Bullismo perché venivo sempre chiamata maschiaccio, mi facevano i dispetti, dicevano che ero brutta, eh, poi non so, nell'età adolescenziale eh, dicevano che mh, sarei cresciuta come un maschio, pensa che ci fu una maestra delle medie, questo me lo ricorderò sempre. Che perché sosteneva che il giudo togliesse la femminilità e mi faceva camminare nelle ore di ginnastica con un libro in testa sulla riga bianca della palestra. Hai cioè, capito! Ci Scusa, ma sei nata in che periodo? <ride> perché sosteneva che, camminando col libro in testa, non avrei acquisito la camminata da maschio, Aspetta. e quindi mi costringeva a fare questa bella camminata. Fortunatamente diciamo che poi oggi i tempi sono cambiati perché anche al liceo i professori non amavano che ci si staccasse dallo studio, si andasse a gareggiare, quindi per esempio io tornavo lunedì subito interrogata, insomma era tutto molto più difficile. Non è stato semplice, però... Stato al corso, eh? No, devo dire che non è stato semplice, tornassi indietro lo rifarei. Certo. Eh, Ovviamente oggi le cose sono cambiate, meno male che sono cambiate, perché si hanno molte più possibilità. Dal punto di vista di donna, nell'ambito professionale, anche il fatto di fare giudo, la classica frase era ah ma allora tu prendi un maschio e lo picchi, ah ma tu allora c'hai un fisico da uomo. Ogni volta che, che qualcuno, cioè mi presento, cioè questa, quando ti trovi una persona che non conosce il mondo marziale, la battuta ci sta sempre, voglio dire, non cambia sempre. mai questa cosa. È una costante ancora oggi, eh? ma allora che poi guarda che fisico da uomo, guarda che spalle, guarda che insomma, questa è stata ai tempi una costante, adesso sì. c'è ancora, ma grazie a Dio direi, direi meno perché vedi cara maestra e... cara maestra ti un altro psicologo ma Ma lo un attimo eccetera. perché non sta più nella non pelle, più non riesce a stare zitto per posso, qualche non minuto. Non posso stare zitto a lungo perché il potere del maschio è ancora molto forte qua nel, nel mio mondo, <ride> nella mia tribù, noi veniamo da una tribù molto antica, però vedi che l'ignoranza delle persone che non riconoscono il valore di una donna, la capacità di una donna c'è ancora ma è molto diminuita dal punto di vista proprio così di accoglienza della, della donna vero, cioè l'intelligenza degli uomini purtroppo incocciamo sempre nell'unico idiota che andiamo a trovare che non riesce a capire l'importanza del valore delle donne nelle arti marziali o nella psicologia. questo lo dice lei sì, sono settimo d'anno di Jiu -jitsu, lo dico io qualche cosina avrò ma imparato no. poco quindi, eh. quindi, <ride> però quindi, anche, quindi torniamo sempre su una cosa un po' che mi sta a cuore anche il rispetto dei ruoli sul tatami l'educazione il riconoscere i ruoli la fatica che hai fatto tu da sei anni andare oltre per, per essere agonista per distinguerti queste sono le cose che dobbiamo trasmettere perché se no commettiamo ancora quello che è successo noi trasmettiamo da brescia è successo qua a brescia abbiamo detto in altre puntate ma purtroppo è successo l'altro giorno alla uscita di una, di una metropolitana, perché a Brescia c'è una metropolitana, una, una che va, però c'è, e hanno aggredito una ragazzina, e questi idioti qui, ragazzini, 14-15 anni, poi filmano tutto col telefonino, un branco ha aggredito questa. Non si sa perché, perché stanno indagando la polizia. Mm. Però intanto si vede questo gruppo selvaggio che si accanisce contro una in difesa, e la, qualsiasi sia il motivo, eh, non lo so il motivo, però questa è la avere. situazione psicologica che c'è adesso dei ragazzi giovani. Ci ritorno, maestra, scusami, ne abbiamo già parlato. Oh, eh, sì, sì, eh? sì, esatto. Però Purtroppo è una costante. È una costante. E, e succede questo disagio giovanile. Torniamo su questo argomento che mi sta a cuore e sta a cuore anche al nostro caposcuola che non c'è questa sera. Mm. Eh, ah, ma saluta eh, posso salutarlo? Che, saluta tu, oh, poi saluta tutto il pubblico. Eh. Il nostro socco Luciano Rocca saluta tutti Saluta che, a tutti. tutti ha, detto, ha detto Maurizio, ricordati di salutare tutti. Un'ultima cosa? Nuotate. Mi piacciono. Guardate, eh, le mie, guardate le questi scarponcini, così, questi stivaletti di moda, uh -huh. di fashion molto fashion. Maestra? Torniamo Posso alle cose prendere serie. la calcina e sedere senza È un momento. però stanno arrivando dei Whatsapp, arrivando, mi, sal mi salvano le Whatsapp. Cioè, tra l'altro colgo l'occasione, visto che ha accennato i saluti, volevo salutare, poi mi collego vi spiego ah, perché sì. lo faccio, volevo salutare i bambini della Quarta B, che, con i quali ho condiviso due mesi e mezzo bellissimi, e con i quali in alcuni momenti abbiamo proprio parlato dei giochi da bambina e giochi da bambino, quindi abbiamo anche avuto modo di confrontarci su questo. Beh, allora salutiamo Tornando tutti. Al... Al... C'è una, sì. una domanda per te, c'è un, una domanda un, per un, te. Innanzitutto mia Prego. sorella che mi sta guardando dice non guardare il cellulare in diretta. È eh, eh, eh, mia sorella Rossella che saluto con la mia cellulare. Ciao Rossella, che, glielo mi, dico sempre. Mi però, non mi ascolta però... mai. Come faccio ascoltare Adesso c'è la scusa che ha il numero di WhatsApp e quindi è sempre attaccato. Allora dice, Dam, questo signor Mario da Milano dice a te maestra, quanto... Quanto ha aiutato a essere giudoka nella sua professione? Bella domanda, sentiamo. Questa è una bella domanda. Allora, ehm, molto nel senso che, devo fare però una, una parentesi. Allora, eh, ho svolto judo a livello professionistico, però siccome volevo fare la psicologa a otto anni... Però... <ride> ah, però. <ride> <ride> sì, okay. e, eh, ai, ai miei tempi non c'era psicologia a Torino, c'era solo pedagogia e indirizzo psicologico. Non ho fatto solo judo e lo dico questo perché quello che mi ha aiutato nella professione è proprio stato il fatto di aver fatto sì ok judo per 45 anni, però io ho fatto corsa, ho fatto nuoto, ho fatto bicicletta, ho fatto pesi e ho sempre fatto gara, raggiungendo anche dei buoni livelli perché uno dei sogni che io avevo era, Eccola e che c'è anche tra l'altro come <ride> come aforisma è un aforisma che io porto con me proprio il sogno di pensare come poter utilizzare lo sport per aiutare gli altri e quindi ovviamente avendo provato l'emozione del successo dell'insuccesso della politica eh, ahimè a volte dei coach non efficaci eh, i contrasti a volte anche con le persone vicino eh, mi ha aiutata proprio a formarmi e poi a superare le difficoltà quindi sono stati tanti fattori eh, che hanno contribuito poi a rendermi eh, così direi forte no? nella professione e anche con un bagaglio esperienziale che penso che faccia in alcuni casi la differenza quindi lo sport è importante fondamentale non solo per te, immagino. Sì, eh, allora lo sport... ...della tua professione. Assolutamente. Cioè, allora, io eh, personalmente ho seguito degli atleti e ci sono momenti in cui gli atleti eh, hanno proprio bisogno di una figura accanto che eh, li affianchi, eh, che non vuol dire sostituirsi, eh, ma vuol dire semplicemente fargli vedere magari quella strada alternativa che loro essendo dentro non riescono a cogliere. Eh, è un momento oggi ancora molto particolare nel senso che la psicologia dello sport viene un po' sottovalutata anche perché, eh, ahimè, eh, oggi ci sono persone, diciamo di vecchio stampo, che pensano che si può fare tutto. Io posso fare nutrizionista, posso fare lo psicologo del mio atleta, posso fare preparatore atletico del mio atleta, ma non è così, perché se no non ci sarebbero le professioni. Sicuro. Quindi c'è ancora... Poca, poca apertura rispetto alla psicologia dello sport, che all'estero invece è assolutamente fa parte del bagaglio. E, e un atleta non si muove senza psicologo. Anche perché lo vediamo e... anche con quelli che fanno gare professionistiche a alto livello: se non hai è, è, è un po' storpiato. Ma il mental coach, cioè che ti fa visualizzare nella tua mente il gesto atletico per portarlo nella tua mente, e poi il tuo corpo reagisce. Quindi, se lo vedo nella mia mente. Allora il mio corpo segue, giusto? Sì, allora diciamo che la mental coach è una cosa, lo psicologo dello sport è un'altra. Allora, sì, eh, lo un psicologo dello sport può essere, può essere anche mental coach, il mental coach non può essere psicologo. Se ma non se ha fatto un Facebook ci ha, ci ha rovinato un po' tutti perché uno si alza e, si, eh, e commenta lo scibile dicendo, oh, eh, non sapendo niente, dice adesso commento la psicologa e diventano tutti psicologi. Ma la tua professione è completa. Facebook e social, usati male, hanno un po' inquinato le menti delle persone. Sì, ci sono più figure, ognuno con la sua professionalità, ognuno con le sue capacità, con i suoi bagagli di esperienza e di studi, per carità. Però eh, il mental coach è una cosa, lo psicologo dello sport è un'altra. Eh, si procede con eh, basi scientifiche, si applicano tecniche di provenienza scientifica, quindi insomma c'è tutto un altro percorso dietro. Ecco. Volevo chiederti, Loredana, ma ci sono dei valori da, quali sono i valori da prendere nell'attività sportiva? Allora, beh, ce ne sono tanti. Allora, poi dipende anche eh, se uno fa uno sport individuale o se uno fa uno sport di gruppo. Eh, diciamo che i valori che si acquisiscono sono il rispetto, la condivisione, la collaborazione, la cooperazione, eh, poi si, diciamo così, si implementa quella che è l'autostima, l'autoefficacia, eh, anche la creatività. Eh, nel gruppo attimo, ovviamente... Ti fermo un attimo sì. sulla tua parola che hai detto, sono tutte parole pesanti. Ci, si potrebbe stare delle ore su tutte le parole che hai detto sì. però l'autostima è molto importante per le persone perché lo sport come autostima di se stesso, dei propri mezzi, delle proprie capacità che sono diverse da me, da te dal mio maestro eccetera o da altri però se io riesco a superare un piccolo ostacolo, una cosa che non ero capace di fare una, una tecnica che il maestro mi insegna io poi la realizzo con i miei mezzi, la mia autostima Cresce, cresce anche la mia sicurezza. Allora, diciamo che c'è una distinzione da fare, soprattutto, questo in tutti, ma in particolar modo va osservata con più attenzione la distinzione per l'atleta, che ricordiamo è una persona, perché l'atleta prima di tutto è una persona. C'è da fare una distinzione tra autostima e autoefficacia, perché l'autostima eh, si riferisce all'essere come persona l'autoefficacia al fare quindi all'essere in grado di fare qualche cosa ci possono essere atleti che hanno un'alta autostima ma una bassa autoefficacia e non raggiungono i risultati così come ci può essere un atleta che ha una bassa autostima ma un'alta autoefficacia e raggiunge i risultati quindi a volte bisogna essere molto prudenti e osservare bene l'atleta perché comunque lo psicologo dello sport deve andare sul campo, deve osservare, deve vedere l'atleta in più momenti, deve vederlo nelle relazioni e quindi con le persone che lo circondano, non è che viene in studio e si sta in studio, lo psicologo dello sport e l'atleta lo deve conoscere, al meglio osservare a 360 gradi. Interessante. Molto interessante, ma c'è differenza tra l'agonista e il non agonista? Dunque, io parto da una mia idea, questa è proprio una mia idea. Nel momento in cui una persona pratica un'attività sportiva, una disciplina, un'arte marziale e se la sente addosso, quindi se la sente come un vestito... Eh, non c'è differenza nel senso che la passione che ci mette è uguale poi se parliamo di impegno ovviamente uno sport praticato a livello materiale eh, richiede un impegno però non c'è neanche la pressione del risultato uno sport praticato a livello agonistico ci sono sogni ci sono obiettivi ci sono pressioni ci sono tante cose eh, che ovviamente sono molto più grandi, c'è più impegno, più ore dedicate, eh, quindi cambia ovviamente molto. Però non come passione: cioè, se da me in studio arriva una persona che mi dice io vado in palestra tutti i giorni e eh, ci vado con passione perché mi diverto perché sto bene. Per me che lui faccia gare o non faccia gare mh, non cambia in quel momento. Cambia, se arriva da me ovviamente l'atleta e ha eh, l'obiettivo di una competizione importante allora questo però è una cosa più sul fare che non sul, eh, sull'applicare una diciamo, passione vorrei ritornare a parlare di te io so che hai, hai partecipato in un europeo in un momento delicato della tua vita hai voglia di parlarne? sì, allora nel 2016 eh, sono andata a fare l'europeo a Porec e io partivo che avevo una persona a me vicino molto molto vicino che non stava bene e quindi sono partita per fare questa gara con eh, questo peso nel cuore molto forte e arrivata in gara mi sono detta Loredana o spegni il cellulare o questa gara sarà difficile per te e così ho fatto, ho spento il cellulare, mi sono eh, fatta una sorta di self-talk, cioè eh, dialogo con me stessa. E ho pensato alla gara e all'obiettivo perché sapevo che a questa persona eh, voleva quel risultato come me. E quindi ho passo dopo passo vinto tutti gli incontri. E quando ho finito la gara che ho vinto, ho mandato un messaggio che però non è mai stato letto. Quindi io salivo sul podio, ma lui andava un po' più in alto di me. Partiamo, e questo è secondo me... Partiamo, una cosa più leggera allora. Ci hai fatto ma... venire i brividi. Facciamo sì. una cosa più leggera, un saluto, un abbraccio. Però c'è questo signor Stefano Quattrone, addirittura il nome e cognome. Cognome. Mm. Stefano Quattrone che dice, domanda, due punti. Cosa deve fare un atleta quando non viene ascoltato dal maestro che spesso è il suo coach? Ci sono atleti che non vogliono fare gare ed altri che ne vogliono fare tante. Un saluto, grazie. Questo su Whatsapp. A te. Allora, sì, eh, scusa, non ho capito la prima parte della domanda. Dice: Cosa deve fare un atleta quando non viene ascoltato dal maestro che è spesso è il suo coach, è quindi è il maestro che non ascolta l'atleta. Esatto. Sì, che è spesso il suo coach. Eh, questo è un problema. Nel senso che eh, l'atleta prende il coach come punto di riferimento e quando l'atleta non si sente ascoltato, non si sente compreso, eh, si innesca ahimè un brutto meccanismo, perché c'è da una parte la passione per lo sport che fa, dall'altra nasce un contrasto con la figura che è il suo riferimento e che dovrebbe essere quello che lo sostiene. Spingere gli atleti a fare le gare quando non sono pronti o quando non vogliono farle penso sia un passaggio non efficace nel percorso di un atleta. E così come dare obiettivi che in quel momento non sono alla portata dell'atleta, si rischia comunque di portare l'atleta a vivere un insuccesso che poi lo può ferire e lo può condizionare. Il coach, dall'altra parte, se è umile, nell'osservare l'atleta e capire che in quel momento c'è bisogno di qualcosa di più ha tutte le figure intorno che lo possono aiutare e se no, se ha un buon rapporto di stima, di fiducia eh, stare vicino all'atleta quando l'atleta dà dei segnali forti perché comunque quando l'atleta non sta bene si vede, si percepisce per quello che dico che lo psicologo dello sport deve andare sul campo perché quando un atleta non è in forma lo si vede ma ah, quindi è preparata la nostra Loredana? Sa un sacco di cose. Però. Questo lo dice lei, sì, lo dico io, sì. <ride> allora, ancora qualche domanda che la mettiamo un po' un così Un po' così, adesso vediamo sempre su WhatsApp. Devo per forza guardare il telefonino eh, non è colpa sua, è non un non compito. È, ci, ci vorrebbe qui uno, uno schermo, un mega schermo che appare... Eh. Eh, cioè, eh. Ma come la psicologia entra nello sport... Questo ne ho un po' accennato anche prima, allora, anche se è ancora un momento piuttosto delicato, nel senso che ancora non è accettata insomma, come dovrebbe, la psicologia entra perché, come dicevo prima, spesso ci si dimentica che l'atleta è una persona, ma non volontariamente, perché si è presi dal vortice delle preparazioni, degli obiettivi, dei traguardi, e ci si dimentica che c'è una persona. Ed è lo stesso atleta che a volte eh, sta più attento a quello che fa che non a quello che è. E quindi questo può causare dei malesseri di cui lui può anche non esserne consapevole. La psicologia entra eh, nella, nella mente, nel corpo, quindi nei processi delle emozioni, nella gestione dell'ansia, eh, ma anche nei processi dell'attenzione perché l'atleta deve avere un'attenzione diffusa, un'attenzione focalizzata. Diffusa vuol dire che l'atleta deve stare attento a più cose contemporaneamente. E focalizzata invece quando l'atleta punta e fa attenzione su una cosa, perché anche qui c'è una differenza tra attenzione e concentrazione, che spesso l'atleta non conosce. Io mi ricordo che ai tempi in cui ho, ho preparato la tesi, ho fatto un questionario a livello nazionale e la maggior parte degli atleti non sapeva che concentrazione e attenzione sono due, eh, due cose due processi completamente diversi e quindi la psicologia entra, entra tanto perché pensiamo all'atleta che vive magari una condizione familiare in un momento particolare e cosa può fare lì il coach gli può parlare come amico però quello che succede nella mente dell'atleta anche a livello di processi qual è la parte che viene più attivata quella meno attivata non c'è questa conoscenza da parte ovviamente di chi non ha fatto un percorso oppure quale può essere la, la, la metodologia per guidarlo a tra virgolette distrarsi perché in quel momento serve che lui si concentri su altro perché ripeto l'atleta a volte può avere un problema può pensare di gareggiare e magari vince anche, però può vincere, magari vince, non so, un incontro in cinque minuti quando la sua potenzialità poteva essere di vincerlo in un minuto. Quindi, perché no? Perché no? Però perché no? Perché sì? Perché c'è già un'altra domanda. E eh, esatto. no? allora, ha scatenato oh, qui, i WhatsApp, social. Qui, allora, sc qua. Qui questa ti saluta nota anche così simpaticamente. dice Ciao Loredana, così, Ale. Vai. ciao ta. Ciao Loredana, sono Luigina da Verona, è una domanda che ricorre spesso nelle nostre puntate questa, la ripetiamo anche a te, ma si ripete spesso, dice volevo chiedere la mancanza di sport in questo periodo di pandemia, in quale maniera negativa secondo lei influenzerà la vita futura dei bambini, Barra ragazzi, grazie. È una domanda, domanda che è già venuta fuori in altre puntate, ma aspettiamo Sentiamo. da te un tuo, un tuo, un tuo allora, intanto, grazie, grazie a Luigina perché ho compreso chi è la saluto con affetto. Prima ho salutato i bambini della quarta B e questo è proprio il, il gancio per arrivare a, a rispondere a Luigina. Purtroppo l'assenza di attività fisica eh, ha chiuso i bambini li ha eh, come costretti eh, in un contenimento che non appartiene a loro ma non appartiene neanche all'adulto quindi eh, tutte quelle energie tutte quelle mh, tra virgolette rabbie tutti quei momenti di, eh, di voglia di fare di creatività sono stati bloccati da una forzata frenata e in alcuni casi proprio stop assoluto e come incide questo incide eh, che si perde voglia di fare eh, la creatività eh, in certi casi si attiva però poi non si può realizzare perché mancano gli strumenti che in casa si può fare ma non si può fare tutto io stessa ho fatto ginnastica in casa fino a un certo punto poi devo dire la verità mi sono stufata perché comunque non hai il peso comunque non hai l'altro attrezzo comunque ti manca questo e, e quindi ti fermi e so, a livello mentale c'è questa sorta di eh, faccio o non faccio chissà come sarà dopo eh, chissà se riuscirò a riprendere tutto eh, magari si litiga eh, magari si va a cercare il cibo eh, forse non si dorme neanche più tanto bene. <ride> lo sport ovviamente attiva tutta una serie di componenti, va a attivare anche degli ormoni a livello cerebrale, quindi anche di gratificazione, di soddisfazione. Eh, che le, lo stato di fermo non attiva. C'è un termine giapponese? Eh, c'è un termine giapponese che tu conosci molto bene che ci aiuta in questo c'è Questa sindrome dice di. I chicchicomori, che mi dice di sì, isolamento. Isolamento, isolamento, isolamento, mi isolo nella mia cameretta che è la mia navicella, il mio bacello, mi rinchiudo lì dentro, dormo, mangio, dormo, dormo videogioco, dormo, mangio, certo. basta. I chicchicomori certo, certo. è molto accentuato perché ci hanno ridotto gli spazi, come ci hanno spiegato gli altri psicologi, ci hanno ridotto proprio lo spazio vitale e il chicchicomori sta perdendo molto spazio in questo momento qui tra i giovani. Mi convieni, dottoressa. Certo. Ma quando toglieremo la sì, mascherina, cosa dici, Loredana? Eh, questo sarà un bel punto interrogativo. Allora, eh, io penso questo, non so, quello che mi viene proprio a pelle da pensare è che non sarà così semplice. Eh, tolgo la mascherina e posso pensare, poi saremo veramente fuori pericolo. E questo che mi è vicino... Chissà <ride> cosa succederà, Cioè, non lo so se sarà una cosa così eh, immediata, ovvero materialmente magari lo faremo anche, però mentalmente non so se ci sarà tutta questa tranquillità, perché diciamo che tutto questo lockdown la pandemia ha alimentato un'emozione della paura. E la paura eh, se è equilibrata può essere una paura sana perché spinge a controllarsi, spinge a fare attenzione, ad osservare, però se è esagerata, se è troppo elevata come attivazione eh, ovviamente blocca la persona e non si fa più niente. Faccio una piccola battuta eh, che, non è, che non è tanto distante, se devo prendere il treno da Brescia e venire a Torino, eh, prendo l'alta velocità e sono seduto lì, e se per caso mi viene da starnutire o un colpo di tosse, quelli che sono intorno a me, un colpo di tosse, niente di strano, un colpo di tosse, psicologicamente, di psicologi strano. nella mente delle persone, cosa succede? Sì, non c'è questa sicurezza, c'è questa paura adesso, in questo ah, momento. Guarda, ti posso dire, allora, intanto adesso c'è questo vaccino, quindi forse è raggiunta l'immunità di gregge, come dicono loro, può darsi che questa paura si affievolisca. Io porto questi due semplicissimi episodi che sono successi proprio a scuola eh, un bambino seduto nel banco di fronte l'altro nel banco dietro aveva le gambe un po' più lunghe e gli tocca il tallone questo bambino si gira con tanto di mascherina tutti distanziati quindi assolutamente tutto in regola perché nella scuola sono attentissimi si gira verso il compagno e dice non mi toccare il piede se non mi attacchi il covid Mamma mia. Eppure i bambini sono informati, sentono, ascoltano, è, ma ve ne potrei raccontare parecchi di queste battute lanciate così. Quindi questo sta a dimostrare che l'attenzione di cui parlavo prima, no? anche come si parla e cosa si osserva, perché il bambino è, è, è un libro aperto in questo, no? Quindi magari uno dice sì, gioca lo stesso, sì, è sereno, poi quando lancia queste battute che per alcuni passano così come se non fosse stato dato, detto niente, nel mio caso invece ha aperto una porta, infatti poi comunque ho parlato con questo bambino e insieme abbiamo eh, insomma siamo andati a vedere poi delle cose. Ecco. Quindi maestra? Il bambino Maurizio, che da piccolo mi dicevano che tirava i capelli alle bambine, no, non si faceva fa. queste cose qui. <ride> era a disco, non stava mai seduto, andava in giro per i banchi, andava a trovare tutti, andava a parlare di qui di là. Dice: Bravo, eh, ma lui si deve alzare e andare a trovare. Chissà perché non mi stupisce e eh, non ti stupisce, però. Questa cosa qui di comunicare anche con il toccare, di, di, di sentire, di tirare i capelli, eccetera, adesso è, è scomparso del tutto, del, i giochi... Che si, allora, è questo, è questo è scomparso, anche se io comunque da tutto questo pasticcio trago una risorsa, nel senso che noi abbiamo un potente strumento di comunicazione che sono gli occhi, e mai come adesso io ho... Eh, ha aumentato la capacità di leggere negli occhi, <ride> un po' perché costretta, un po' perché appassionata e quindi ho, ho tratto specchio, questa risorsa. Sono Io lo credo... specchio dell'anima, se noi li osserviamo non dovrebbero mentire, non dovrebbero. Poi ci sono gli uomini che dicono un sacco di bugie. Solo gli, solo gli uomini. che dicono un sacco di bugie. Sono in minoranza. Cosa posso fare? Cosa posso fare? Beh, guarda, quando lavoravo nel commerciale, eh, l'osservazione degli occhi quando si è in una trattativa è importante. Quindi da che parte vanno? Se in basso, destra, sinistra. E quindi ho un po' rispolverato tutte queste cose. Ti faccio una domanda, già che hai tirato a questo argomento, che è molto interessante. Siccome siamo tutti online maestri, non maestri, siamo tutti in video, call, eccetera. Adesso, in una trattativa che viene fatta a distanza, in video, è diventato più complicato anche interpretare il linguaggio del corpo, la PNL applicata nel, nel, nel, nel linguaggio del corpo. E si sta modificando su capire le persone... Perché... Eh, allora, la, ti, rimangono... Finisco la domanda, finisco la domanda, perché... Ci sono delle tecnologie, adesso le chiamano fintech che guardano il viso della persona che sta parlando e dalla tonalità di voce e dalle espressioni facciali, in tempo, reale. In tempo reale, dicono se quel politico o, quel, o quella persona sta dicendo o meno la verità sì, su quell'argomento. Quindi ci sono aziende che stanno addestrando i propri collaboratori per andare in video in maniera assettica, per non permettere alle macchine... Le macchine stanno già lavorando su questa tematica qua, che è già attuale, che se usata per il bene potrebbe essere interessante. Purtroppo la usiamo per capire se il mio nemico, se il mio oppositore, se il mio avversario sta dicendo una cosa. Quindi già sta succedendo questa cosa qui. Tu allora, come, para... come la vedi questa cosa qua, maestra? Mentre parlavi di questo mi è venuto subito in mente eh, una uno scienziato, un neuroscienziato Damasio eh, che sosteneva mh, ha detto una, una cosa bellissima lui anzi l'ha scritta e lui ha detto se ci sono scienziati che pensano di poter portare e di poter eh, sostituire eh, l'uomo con la macchina e quindi appunto tutte queste tecnologie lui dice sono degli illusi è un'utopia perché noi ci dimentichiamo di una cosa importantissima le emozioni e le emozioni le macchine, mi dispiace, ma io sono d'accordo con Damasio, non sono in grado né di leggerle né di replicarle. Sì, sì, hai ragione, però la tecnologia israeliana... Il Mossad e la tecnologia israeliana sta andando molto perché una volta ci insegnavano se sì, io sto parlando con lei e sono in piedi e i miei piedi guardano la porta, il Vuol segnale non male è che io voglio andare. Voglio, sì, hai ragione, hai ragione. Invece, le braccia. Tutte Guarda, queste, eh, eh. Ci sono tante cose che sono uscite e poi sono state anche oggi Abolite. sono anche un po contraddette. Ad esempio, ad esempio, le braccia incrociate una volta era chiusura, adesso in alcuni casi anche invece attenzione. Perché quindi non è, non mi so che io, di me è allora fatto. io non, stare, eh, non starei su una rigidità di questo tipo, io guarderei le cose nel contesto, okay, quindi è chiaro che se io sto... Comunicando qualcosa che all'altra persona può far paura o comunque può dare fastidio e le braccia conserte saranno una chiusura. Ma se noi stia ci stiamo confrontando su un argomento interessante che condividiamo, probabilmente le braccia incrociate non dicono niente. Quindi, insomma, io farei un po' attenzione al contesto. Sì, sì, vale. <ride> È in movimento anche questo aspetto di interpretare i gesti delle persone anche post pandemia. Ma abbiamo una scaletta. Ma abbiamo una scaletta. Non l'abbiamo quasi mai. Abbiamo la, scaletta. abbiamo la scaletta. Mi commuovo. Torniamo indietro, ma ormai <ride> siete andati troppo avanti. E questa però è anche una mia curiosità. Volevo chiederti quali sono i tuoi metodi, i processi che utilizzi appunto per collaborare con gli atleti. Allora metodi ce ne sono tanti, eh, processi coinvolti ce ne sono tanti, diciamo che io ho un po' creato un metodo fiore, oh, okay, eh, fiore blu, perché a me piace il blu, eh, che lo identificano un po' come il colore della calma, della riflessione e ho applicato il fiore come acronimo sia sull'individuale che sul gruppo, quindi sulle squadre. E vado a, ad esempio, non so, a F come fiducia o come flessibilità, secondo se gruppo o se eh, individuale. Vado a lavorare su queste eh, caratteristiche personali o di gruppo, eh, ovviamente collegandomi poi a tecniche che, ripeto, arrivano da basi scientifiche, e cerco di, eh, cerco, insomma, lavoro, non è che cerco, lavoro, eh, su queste caratteristiche che secondo me, una volta che sono tutte in armonia e equilibrate, a volte anche su una linea di continuum, perché bisogna partire da una per arrivare alle altre, eh, possono portare l'atleta, il gruppo o comunque anche l'azienda, perché si parla anche di gruppi di lavoro, ad una prestazione efficace e comunque desiderata. Ad esempio, non so, l'atleta la osta per osare. Quindi un atleta deve poter osare, deve saper osare, perché se non osa, eh, certo. non rischia, e se non rischia, eh, forse non vinci. Mi viene, mi viene in mente questo, questa cosa, una volta c'erano le balere e c'erano tutte le signorine sedute, e questo mio amico diceva a quest'altro, ma eh, tanto non balla, no, non la invito, tanto non balla mentalmente, tanto non balla, invece l'altro andava a chiedergli balla, balla, e questo no, no, no, no. Poi queste ballavano, e questo qui andava là a ballare, e questa gli diceva, balli con me? No. E lui diceva, ripasso dopo. <ride> ripasso è dopo. È... Ad esempio nel fiore... Osare, Ad esempio nel fiore, nel fiore, nel fiore, eh, fiore dell'atleta dell c'è la R che è resistenza, no? Eh sì. Eh sì. E nel, nel gruppo, ad esempio, è reciprocità. Che non sono scontate no. cioè o meglio in un gruppo si pensa di essere reciprocamente attivi ma difficilmente quando si osserva una squadra o un gruppo succede questo no. cioè c'è la reciprocità ma non nella contemporaneità e quindi questo quando viene a mancare la contemporaneità la prestazione cala quindi il tuo fiore è molto diverso dalle margherite che avevano inventato per Decisamente le margherite <ride> non ci sono ma il tuo fiore c'è ed è affascinante ascoltarti su questi termini qua perché sono tutte lezioni che stai facendo in diretta per molti maestri sì. che ci stanno ascoltando. Volevo chiedere, certo, ho guardato ma... un attimino il tuo sito e leggo questa sì. citazione che tu ha, quindi volevo che poi la condividesse con noi. Ognuno di noi al nuovo via dello starte merita di ripartire dal blocco di partenza e di correre verso il traguardo. Volevo sapere come mai sì. hai inserito questa frase che a me piace molto sul tuo sito. Allora, intanto è legata al mio logo che ho creato io. Avete visto questo fiore blu con un omino pronto a ripartire. Certo. Qual è il tuo in sito? In maestro, posizione... Le... Che, che ci sta ascoltando, qual è il tuo sito? Allora, www.loredana.com trattino borgogno trattino psicologa.com. Il numero di telefono se qualcuno volesse contattarti professionalmente, volesse contattarti professionalmente. Sì, cioè. <ride> bisogna stare attento, 3, 2, stare attento professionalmente. 320 sì. 714 sì. 3497 grazie. Comunque sul sito ci sono tutti i riferimenti, grazie a te. Immagino, immagino. Allora, ripartire, eh, ognuno merita di ripartire, mh, è stato un aforisma che, che arriva proprio da una mia esperienza personale, quindi eh, quando nella vita arrivano eventi importanti, eh, eventi che fanno soffrire, eventi che ti portano via magari tutto quello che avevi costruito, eh, o anche solo... Eh, quando tu magari vivi un successo e non lo sai gestire, un insuccesso e non lo sai gestire, eh, non bisogna fermarsi, che non significa non mollare, perché sono due cose diverse. Eh, uno può mollare e non fermarsi. E questa è una cosa che, su cui fanno attenzione. Eh, perché a volte fermarsi eh, fa molto bene anche. Per esempio, vi dicevo prima il fiore, la resistenza dell'atleta, la resistenza non è per forza, io ce la devo fare a tutti i costi, la resistenza può anche essere in questo momento io non ce la faccio, io mi fermo e resisto da fermo a quello che sta succedendo, no? quindi lasciare un po' passare le cose, lasciare che questa onda a volte travolga, però questo non ci deve togliere come dicevo all'inizio eh, della trasmissione eh, non ci deve spostare dai nostri obiettivi quindi tutti meritano un'occasione per ripartire. Bene, che mi piace, mi piace. Ne abbiamo sì. bisogno di un restart, quindi la frase che leggerò tra poco a chiusura della puntata mancano una decina di minuti di regia, quanto ci manca la regia? È eh, una decina, fa così, otto minuti, otto minuti ci fa. È un bel ragazzo in regia, dico, perché ci sta ascoltando. Dai, ci sta un'altra domanda. Ma ci sta un'altra domanda, subita. fu, avanti. C'ho la frase dopo, c'ho la frase. Eh, allora, aspetta, eh. Che è azzeccata, forza. Cosa Ho la scaletta, ecco. la scaletta. Allora, scaletta, adesso la leggo, che così non sbaglio. Cosa mh, si può modificare o migliorare a livello cognitivo lo sport nella persona, in particolare nelle discipline marziali? L'ho già detto anche un po' prima, diciamo che i processi che mi vengono subito così nell'immediato sono i processi attentivi, eh, il, la creatività, l'ascolto la, la, di se stessi, eh, ovviamente l'ascolto la, del proprio corpo. Ecco, questa per esempio è una cosa che a volte l'atleta trascura, perché l'atleta è talmente forte, tra virgolette, da non accorgersi quando il suo corpo gli sta dando dei segnali e quando magari gli sta dicendo guarda che ti devi fermare. E questo succede poi quando arrivano gli infortuni, perché molto spesso ah, è stato un caso, ho messo male al ginocchio e invece c'era una stanchezza del corpo comunicata, ma che l'atleta non ha saputo ascoltare. Il corpo ti ferma. E, e questa è una cosa importante, la percezione è sicuramente un processo sulla quale eh, si lavora tanto Il corpo ti sì. ferma e se tu non lo ascolti il corpo ti ferma, è sicuro sì. Il corpo che c'è, la, la psiche nostra dentro, l'omino, il criceto nel caso mio perché io ho un criceto, <ride> ti ferma Ti, ti ferma Facevo la foto, guarda. Frase, io ti dico. La regia dopo ci dà uno spazio ancora, quanti minuti? E cinque minuti, ma Cinque minuti, poi fai ancora una domanda bellissima. Alla, alla, alla Avevo nostra... già chiuso. No, eh, ah. hai, parliamo di te. A un certo punto hai deciso di uscire di scena. Come ci si prepara All'uscita. Ecco, questo è un argomento interessante, andrebbe veramente approfondito perché l'uscita dal mondo dello sport, soprattutto da chi ha gareggiato tanti anni, è un passaggio molto delicato. In particolar modo, eh, negli sport ovviamente più di ridondanza, quindi più, di, più conosciuti, più diciamo dei mass media, quelli più forti, ecco, perché si è dei grandi personaggi. Lo si è anche in sport minori, però noi negli sport minori purtroppo siamo abituati a non, essere, a non stare sotto i riflettori per tanto. Eh, però l'atleta che decide o che è obbligato, perché a volte succede qualcosa per cui è obbligato, o che abbandona per qualche motivo, eh, è necessario che si prepari a questo passaggio, perché da un mondo dove lui è qualcuno per quello che fa, attenzione, è. Ehm, e dove lui ci si ritrova e a volte ci si identifica, l'uscita può catapultarlo in un mondo eh, a lui sconosciuto. E questo anche a livello di amicizia, questo è un altro grande capitolo su cui chissà, forse scriverò un libro un giorno, oh, sull'amicizia nello sport. Brava, <ride> vorrei presentarlo un argomento molto delicato. <ride> Ma quindi diciamo che si può dire, si può utilizzare il famoso termine che bisogna riciclarsi. Che a me piace molto personalmente sì, bisogna, come termine. Bisogna prepararsi, prepararsi a questo, sì. Allora il passaggio migliore è mano a mano che cala la resa e l'impegno nell'attività sportiva deve crescere lo sviluppo dell'attività professionale e quindi quella lavorativa. Eh, perché quando si esce dal mondo dello sport il mondo del lavoro è tutto diverso. A meno che uno non abbia fortuna, ma ripeto, questo negli sport minori è piuttosto difficile, è difficile. di collocarsi subito, e, non so, aprirsi una palestra, avere tanta gente, insomma, fare qualcosa di grande, ma sappiamo bene che è piuttosto complesso. Tra l'altro le palestre sono chiuse da un anno. Ma va. Ma va. tra l'altro le palestre sono chiuse da un anno. <ride> Però io direi che ha superato l'esame egregiamente. Ma mamma mia, apri i Quindi bohi. Adesso ma... impacchettiamo il maestro Maurizio, mi ma dai l'indirizzo e... Te te no, no, no, ti spedisco, ah, spedisco Torino. a Torino. Ci dovevo andare il 18-19. No, ti do una ventina d'anni per cercare di sistemare. 18-19. dovevo essere a Torino, dovevo essere a Torino, venire a trovarti, invece hai saltato l'appuntamento. Ah, Però no. ti aspettiamo nel nostro dojo con i nostri ragazzi, magari per un, rimetti il giudogi e vieni con la tua bella cintura nera. Sarebbe eh, di sì. una bella lezione fatta da te. <ride> Appunto, di vista dal tuo corpo, però ti fiore. fai proiettare. Te, io non ho voglia di essere proiettare. Io mi faccio ah, proiettare volentieri. Dai. Faccio proiettare volentieri da, da un atleta così. È un onore farsi eh, proiettare. No, Caspita, è un direi onore, di sì. un onore. Io direi di concludere la frase che ti dedico perché secondo me è un proverbio giapponese che io amo e l'ho fatto mio tante volte nella vita. Ma anche tu, credo, questo proverbio giapponese condividerai con me allora, che sia molto importante. Allora dopo lo commentiamo, importante. dai svegliati. Vediamo se la regia mi inquadra, mi oh, sta inquadrando. Oh mamma no. mia, lo resto in La regia, inquadrano. vai regia. Dai. Oh, oh, oh. Il proverbio recita così, non lo dico in giapponese perché non lo so il giapponese, però dice cadere sette volte e rialzarsi l'ottava. È uno dei miei proverbi preferiti. Ricordo quante volte ce l'ho fatta. Ricordo la strada percorsa altre volte. Riprendo il sentiero, ricomincio a camminare. Questo è cadere sette volte, rialzarsi l'ottava. È per noi, che per la nostra attività, è veramente cadere. Per noi è cadere, cadere, cadere, cadere. Perché c'è stato uno stage con il nostro soccer che ci ha fatto fare pim, <ride> pum, pam, pim pum pam, pim pum pam, pim pum pam. D'altronde, questo frase. ce lo insegna. Ti è piaciuta la, fra... è piaciuta la frase, e... questo, ce... questo ce lo insegna anche Madre Natura perché non c'è notte senza sole, <ride> non c'è caldo oh, senza freddo. Questo è bello, che hai trovato. Eh? Dobbiamo, sal... Dobbiamo salutarti perché andremo avanti un'altra ora con te. Mi spiace perché avevamo ancora tanto materiale. Ci collegheremo un'altra volta ci se collegheremo ti è piaciuta, volta. Più ci... ci ricollegheremo Volentieri, volentieri. Grazie, un ba... un grazie, bacio, grazie. Un abbraccio a tutti. È un piacere, grazie. Namaste. grazie. Namaste. Ciao, un ciao. saluto a tutti i nostri che ci stanno ascoltando. Ci e rivediamo lunedì con il nostro sock che tornerà. Che oggi. Ci, sta, ci criticherà sta tantissimo. Bene, sta bene, solo impegni di lavoro. Meno male che il lavoro c'è. Ciao, ciao a tutti! Buona serata.